Adesso parliamo di economia dell'esperienza, un nuovo modo di guardare a quello che è lo spettacolo, il live e tutta una serie di elementi che sono interessanti che noi cercheremo di indagare come sempre dal punto di vista delle leve economiche che sono ad esse sottese. Ne parliamo con l'ingegner Walter Rolfo che è il President and Founder di Master of Magic un'azienda che realizza alcuni tra gli spettacoli di magia più importanti nel, nel mondo. Ci puoi raccontare la tua esperienza? Assolutamente sì, Master of Magic è la società leader al mondo per ventilare i tv legati alla magia eh, perché abbiamo 5 guindisi primati che lo testimonino e siccome io sono ingegnere mi piace che le parole siano supportate da numeri e quindi mi trovo assolutamente bene nel, nel, nel, nel tempo con te. Eh, le, eh, Master of Magic eh, ha, ha iniziato grazie a una trasmissione televisiva che era Master of Magic su Sky e poi da lì è diventato un brand riconosciuto a livello mondiale, abbiamo organizzato il campionato del mondo di magia, abbiamo organizzato il, il capodanno e il produttivo prodotto Capodanno di, di Torino con il Guinness Primati per lo spettacolo con maggior numero di, di spettatori e di maghi insieme, eh, prime serate su Canale 5, prime serate su Rai, insomma abbiamo trasformato quella che era un'arte antica, quindi l'arte della magia, in un'arte nuova e questo secondo me, dal punto di vista economico, è un'idea di rinnovamento, cioè la magia è un'arte eh, che ha... Esatto, come si ingegnerizza da un punto di vista proprio gestionale l'arte del live? Allora, l'idea è quella di riuscire a trovare delle valenze che siano importanti per prendere qualcosa di molto antico, come nella fattispecie la magia, e attualizzarla al presente. Per esempio noi abbiamo eliminato tutti gli archetipi classici della magia, noi abbiamo stelline con indio cilindri, bacchette magiche, eh, abbiamo rivisitato il modo di fare magia, abbiamo eliminato totalmente o quasi gli animali negli spettacoli quindi abbiamo reso la magia contemporanea e poi abbiamo cambiato il modello di comunicazione perché la magia si è sempre comunicata in modo antico e noi abbiamo invece inventato il guerrilla marketing legato alla magia per esempio abbiamo fatto un Guinness dei primati noi abbiamo fatto apparire 300 unili da un cilindro e questo è costato circa 50.000 euro come esecuzione ma ha avuto un ritorno mediatico di 1.700.000 perché, Guinness... sì, perché se non hai soldi devi mettere testa in tutte le attività, qualunque business voi facciate quindi abbiamo preso ehm, perché se è stati con il libro Guinness presenti in tutte le nazioni per sei anni con la foto più grande di Copperfield quindi una buona idea ti permette di risparmiare i soldi e di comunicare ehm, la magia da sempre è un'arte particolare che precede la scienza, nel senso che da sempre la magia di pochi diventa la scienza di tanti. Quindi per esempio il fuoco, una volta era da pannaggio dello sciamano e poi è diventato il fuoco che abbiamo nell'accendino così l'alchimista Marco Merlino è poi in realtà è un chimico sempre il dominio della natura che però a un certo punto trova le sue cause e viene, diventa scienza sì, eh, sì, diciamo che quello che stupisce oggi in realtà è quello che domani viene consolidato come scienza perciò un, un buon uh, imprenditore è in grado di trovare in anticipo quello che, poi stup che oggi stupisce e che domani ce l'avranno tutti quindi vivere sempre in anticipo lo spettacolo in questi anni è cambiato moltissimo noi abbiamo trasformato la magia inoltre in una, con Masters of Magic, che, che è la nostra società, mia e di Marco Losito, che è il mio socio eh, dell'amministratore del Gatto, noi abbiamo trasformato la magia da semplice spettacolo, mera forma di spettacolo, a un linguaggio per raccontare emozioni. Così andiamo nelle aziende a fare eh, corsi di formazione, dove insegniamo ai manager a realizzare l'impossibile. Perché, in un momento storico, dove per molti è già difficile realizzare il possibile, noi insegniamo strategie di pensiero che insegnano a realizzare l'impossibile. Mi hai incuriosito una di queste strategie per i nostri pubblici che ci sono? È già... molto semplice, tutte quelle che ti ho detto già sono strategie di pensiero. Fondamentalmente, pensare di essere la migliore, eh, noi pensiamo in modo verticale aristotelico: cioè, per andare da A a B, andiamo giù in linea retta in modo verticale. Se c'è un ostacolo in mezzo, tum, tum, tum, rimbalziamo con le palline magiche. Il mondo chiama questo ostacolo impossibile. I prestigiatori da sempre cercano strade alternative per giocare attorno e arrivare alla soluzione. I neuroscienziati hanno studiato queste strade e le hanno chiamate filosofia del pensiero laterale illusionistico. In ogni momento del vostro business c'è qualcosa che voi definite impossibile. Aprite la mente e pensate che c'è un modo diverso per fare le cose, diverso da come avete sempre fatto. Anche perché, come dice il Financial Times, viviamo nel momento di massima accelerazione. Noi abbiamo fatto un salto quantico in avanti di circa 8 anni rispetto al punto di vista tecnologico di dove eravamo. Cioè noi nel 2020-2021 siamo passati dal 2020 al 2028 così. Tant'è che se ci pensate l'intera Italia stata messa il mondo, in smart working in una settimana. Quindi vuol dire che se noi non siamo come imprenditori quanto mai attenti a vivere velocemente e a vivere continuamente innovando, siamo destinati a estinguerci, qualunque sia il vostro business. Grazie infinite, abbiamo parlato di economia dell'esperienza con Walter Rolfo, president and founder di Master of Magic.